Trek, cerca di essere realista. Di sicuro il regno del fuoco è il migliore. La mia stanza è in un vulcano. Inoltre, noi siamo i migliori in qualsiasi cosa. Qualsiasi. Siamo riusciti! Ci siamo riusciti davvero! Uh -huh. Bravo! Puoi spostare mucchi di terra. Vorrei ricordarti che la tribù del ghiaccio ha le menti più brillanti del pianeta. Non pensi che la nostra mente batta il vostro braccio? Ti rivogliamo con noi a... Eh? Deboli gorniani! Scusate mettere in discussione l'esistenza di Lord Voidus? Sottomettetevi al potere del tenebroso signore delle tenebre! Aaron, vieni giù da lì! Ragazzi, ci siete cascati! Ho detto sottomettetevi e voi uno! Oh, no! E io ero come... Poi oh, oh. ci hai insegnato della roba magica assolutamente pazzesca! No, Riff, la tua tribù non è la più forte. La tribù delle roccia vince ogni torneo di lancio delle rocce, ogni torneo di sollevamento delle rocce, ogni torneo di spinta delle rocce, ogni torneo neutroino delle rocce. Perché tu sei sempre cosa è meglio fare! E quando il giorno tornerà, i regni saranno inghiottiti dall'oscurità! Darkan, oggi è il giorno in cui Gorma diventerà nostra! Sì. Sì. <ride> Resta! La resistenza è inutile a oggi. Ormai tu appartieni all'oscurità. No, io appartengo solamente alla mia famiglia. Ah! Ah? Ah? Gormiani, dateci subito l'Elestar. Oh, devo venire a prendermelo da solo? Ho a disposizione tutta l'energia Omega che voglio. Niente potrà fermarmi. Chi è lo zoccone adesso? Ah! E li <ride> Fin quando l'Elestar non ritornerà nella torre, Voidus potrà far breccia nello scudo di luce e i Darkan continueranno a tornare. I bracciali hanno scelto voi, guardiani. Mm. Il destino di Gorm ora è nelle vostre mani. Gorm infine è salva, ed è soltanto grazie a voi, guardiani. <ride> Ecclissi. Ma io non sono pronta! No, no, no, no, no, no, no, no. D'accordo, la luce sta ancora alimentando l'elestar, ma... Torre, cosa diceva la profezia esattamente? Grazie, Torre. Il ritorno delle tenebre, l'arrivo dei guardiani. Ah, e finché saremo una famiglia, la luce splenderà per sempre. Eh. <ride> Gormiti!